Grazie Presidente. Parliamo di una proposta che, come detto inizialmente, abbiamo iniziato ad affrontare in Commissione il 7 settembre del 2016. E è stato oggetto di un ampio, ampissimo approfondimento, dibattiti, assemblee pubbliche. E ho qui riassunto alcune tappe di questo percorso partecipato come credo non mai in passato e ne cito soltanto alcune quindi il 30 settembre c'è stata una commissione per trattare i criteri di valutazione delle offerte da inserire nel nuovo regolamento 30 settembre del 2016 ripeto poi una prima bozza di regolamento è stata trasmessa a gennaio a tutte le associazioni a tutti i municipi a Conilazio sulla quale abbiamo ricevuto delle prime eh, proposte di linee guida per l'adozione ad esempio dei bandi tipo da ad adottare per l'affidamento nelle palestre scolastiche a marzo del 2017. Poi a luglio del 2017 è stato siglato il protocollo d'intesa fra Roma Capitale, Miur Ufficio Scolastico Regionale e CONI Lazio. Successivamente c'è stata una commissione sempre nel settembre ancora nel settembre 2017 con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro per il eh, giungere alla eh, stesura del testo per il nuovo regolamento e sono seguiti degli incontri di tavoli tecnici nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2017. Il 29 novembre 2017 è stato trasmesso è stato depositato il testo presso il segretariato il primo testo che è stato illustrato e discusso in un'assemblea pubblica molto partecipata l'8 lotto gennaio del 2018 in occasione della quale effettivamente sono mh, emersi ulteriori aspetti da approfondire, integrare e, e questo è proprio il contenuto dell'emendamento al quale si accennava in precedenza. Sì è vero, rispetto alla proposta depositata a fine novembre c'è un emendamento che va a, a cambiare eh, in maniera significativa quel testo Quell'emendamento è proprio frutto de, di un processo partecipato però, quindi è vero l'esatto opposto, ovvero il, la proposta da noi depositata è stata modificata proprio seguendo le indicazioni che ci sono pervenute dai territori, dalle associazioni, dai municipi e ancora una volta dal tavolo istituzionale coordinato da Lazio, al quale partecipa il MIUR regionale. Non a caso c'è stata un'ulteriore assemblea pubblica il 7 marzo di quest'anno che ha avuto un esito molto diverso rispetto a quella di gennaio e infatti le nostre proposte di modifica sono state apprezzate e non a caso appunto, il... che oggi avremmo discusso questo provvedimento lo sanno in sostanza tutti, quindi non è una sorpresa e, e non, eh, ecco, non, vedo, eh, non sento proteste, non, non vedo eh, quello che solitamente in alcuni casi avviene qui, ovvero il, eh, nuove regole vengono criticate. In questo caso no, in questo caso c'è stata grande partecipazione e c'è attesa verso questo aggiornamento del regolamento che attende da 15 anni di essere aggiornato quindi lo facciamo noi, ci assumiamo ancora una volta l'onere di aggiornare le regole di questo comune e in particolare mi soffermo sui due principali aspetti che andremo a, a disciplinare che sono il, naturalmente come si inserisce il nuovo codice dei contratti e tutte le circolari interpretative dell'ANAC che ne sono conseguite che è stato appunto l'argomento dell'assemblea che abbiamo discusso nell'Assemblea pubblica, alla quale purtroppo eh, non, non ho visto altri consiglieri partecipare. Questo sì che mi dispiace, perché qui parliamo di cioè, tanta voglia di contribuire. Io quel, quel, questa voglia sinceramente non, eh, non l'ho vista. E se qualcuno eh, avesse avuto il piacere di partecipare avrebbe capito appunto che le questioni importanti sono che l'anno scorso ci sono stati in sette municipi sette bandi diversi e naturalmente questo non è possibile, la città è una, le, i centri sportivi municipali sono gli stessi e, e quindi non, non è giusto, non, non è corretto che vengano poi utilizzati criteri diversi in municipi diversi. La seconda richiesta è stata quella per quanto riguarda i criteri di valutazione da applicare di reinserire il peso di esperienza e di territorialità che invece appunto l'introduzione del nuovo codice dei contratti in qualche eh, caso mh, ha creato dei dubbi interpretativi ringrazio a tal proposito l'avvocatura e il segretariato che con una serie di pareri eh, che ho ricevuto tra, tra dicembre, gennaio e febbraio hanno chiarito anche questi aspetti e quindi finalmente con, con questa proposta daremo il, la possibilità ai municipi anche di applicare questi giustissimi eh, criteri che, che in assenza di un regolamento aggiornato l'anno scorso appunto qualcuno ha, ha avuto difficoltà ad di inserire all'interno dei bandi. Il secondo aspetto importante che è quello che abbiamo cominciato a trattare con il protocollo d'intesa riguarda il rapporto tra la scu le scuole e il, e il Comune di Roma, perché con l'autonomia scolastica, eh, di fatto questo regolamento se non andiamo a, a chiarire i rapporti con, il, con le istituzioni scolastiche potrebbe essere del tutto inutile perché quello che sta accadendo in questi anni è che il, gli istituti scolastici sempre meno mettono a disposizione le palestre scolastiche dei municipi eh, perché il, le attività che si svolgono all'interno delle palestre scolastiche che vengono inserite nella programmazione del, delle, attività, de, delle attività svolte dalla scuola. Quindi rischieremmo di avere, paradossalmente, senza curare questo aspetto, un regolamento da applicarsi a niente, perché le fasce orarie disponibili da mettere a, a disposizione dei cittadini e delle associazioni che svolgono attività sportive non ci sarebbero più. Quindi, grazie a questo regolamento introduciamo l'osservatorio sportivo scolastico, distinto in tre livelli, capitolino, municipale e istituto, che sarà un, un contenitore, un momento eh, di, di confronto e di incontro tra comune e scuole proprio per condividere il, le, la programmazione del, delle attività da svolgersi presso queste strutture e quindi non evitare quello che, ripeto, purtroppo è molto grave sta accadendo, ovvero che alcuni municipi non hanno a disposizione o hanno poche palestre a disposizione per le attività da svolgersi presso i centri sportivi municipali. I municipi che sono in attesa di questo regolamento per pubblicare i bandi per l'assegnazione delle palestre per la prossima stagione sono sei. Primo, secondo, quarto, settimo, dodicesimo, quindicesimo, se non ne ricordo nessuno, se non ne dimentico qualcuno, quindi parliamo di un, uh, più di 100 palestre da assegnare. Vogliamo dare a questi municipi uno strumento finalmente aggiornato che eviti i ritardi, i problemi che purtroppo in alcuni casi si sono incontrati l'anno scorso. Quindi siamo pronti a, a consegnarlo alla città, siamo, ringrazio l'assessore Frongia, ringrazio tutto il, eh, lo staff della commissione, dell'assessorato, gli uffici che in questi mesi intensamente abbiamo eh, tenuto una marcia serrata perché appunto a gennaio abbia, avevamo ancora grandi eh, difficoltà, grandi dubbi interpretativi, siamo riusciti a scioglierli. Siamo molto contenti e quindi ci, ci apprestiamo ad approvare questo regolamento. Grazie.